La seconda parte della Costituzione italiana sta per cambiare. Ricordiamo intanto che la Costituzione della Repubblica italiana è, stata, è diventata ufficiale, cioè è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 1947 ed è entrata quindi in vigore il 1 gennaio del 1948. Essa prevede che in Italia ci siano due gruppi parlamentari. Il primo è la camera dei deputati il secondo invece è il senato della repubblica la camera dei deputati è composta da 630 politici eletti che si riuniscono in un palazzo di roma chiamato montecitorio a sua volta il senato della repubblica è composto da 315 parlamentari che si riuniscono nel Palazzo Madama. Queste due Camere formano un sistema chiamato di bicameralismo perfetto. Bicameralismo perfetto perché tutte e due le Camere hanno gli stessi poteri. Vediamo in che modo. Il Parlamento infatti è eh, preposto a fare le leggi, ma quando una legge viene approvata deve essere approvata sia dalla Camera che dal Senato, che appunto hanno gli stessi poteri. La stessa legge quindi passa prima da una parte e poi dall'altra, ma se anche una sola delle due Camere cambia un articolo, l'altra può ricominciare da capo tutto il lavoro. Ovviamente questo comporta dei tempi lunghi e eh, per evitare dei tempi così lunghi il governo può fare qualcos'altro. Il governo, intanto ricordiamolo, è formato da politici, da parlamentari, da un gruppo ristretto, presieduto da un presidente, il gruppo ristretto si chiama Consiglio dei Ministri, il Presidente e il Presidente del Consiglio, che può emanare un decreto. Concretamente che cos'è? Il decreto è una legge fatta però dal governo e non dal Parlamento. Naturalmente il Parlamento poi la dovrà comunque approvare, ma è una legge che entra in funzione subito e che deve essere approvata dal Parlamento, cioè ancora sia dalla Camera che dal Senato, entro 60 giorni. Però l'uso di questi decreti, proprio perché è un uso diverso dall'iter, eh, dal cioè dal cammino, dal passaggio regolare della legge, dovrebbe essere previsto solo nei casi di necessità e di urgenza, quindi si dovrebbe trattare di una misura straordinaria. Allora, per evitare i tempi lunghi, di cui dicevamo prima, senza ricorrere ogni volta a queste misure straordinarie, si è pensato di modificare il meccanismo. Infatti, con una sola camera che approva le leggi, i tempi si accorciano. In questo modo il Senato verrà messo da parte, per così dire. Vediamo come. Con questa riforma il nostro Parlamento avrà ancora la Camera dei Deputati, formata eh, come prima da 630 persone, da 630 rappresentanti. Questa Camera dovrà fare le leggi, e dovrà anche eh, dare, nel caso sia necessario, la propria fiducia al governo. Mentre il Senato continuerà a chiamarsi così, ma sarà molto diverso. In primo luogo sarà molto più piccolo, cioè composto da, intanto da 95 senatori e questi 95 senatori non verranno eletti come senatori appunto, ma arriveranno dalle regioni. In che modo? Ogni regione elegge il proprio consiglio regionale e dagli eletti dei consigli regionali verranno indicati 74 consiglieri regionali che andranno a rappresentare le regioni nel Senato. A questi 74 consiglieri regionali si aggiungeranno 21 sindaci e 5 nominati dal Presidente della Repubblica, avremo così 100 senatori che resteranno in carica 7 anni. Il Senato però non avrà più gli stessi poteri di prima, la Camera emanerà le leggi, farà le leggi come faceva prima, ma il Senato potrà soltanto, qualora sia necessario, qualora lo ritenesse opportuno, chiedere alla Camera di modificarle se sono leggi ordinarie, cioè se sono leggi, diciamo così, di, di tutti i giorni. A sua volta, però, la Camera non sarà obbligata a tenere conto dei rilievi del Senato, anzi, li potrà eh, respingere a maggioranza assoluta. Tutto questo non riguarderà, però, le riforme costituzionali, cioè quelle che si occupano della Costituzione come eh, il disegno di legge di cui stiamo parlando. In questo caso eh, infatti sia eh, la Camera dei Deputati eh, si occuperà di modificare la legge, sia ancora una volta solo in questo caso anche il Senato. Quindi solo in caso di riforme costituzionali tutte e due le Camere torneranno ad avere pari potere. Inoltre sia la Camera che il Senato si occuperanno di eleggere il Presidente della Repubblica quando sarà il momento. Ricordiamo che il Presidente della Repubblica fino ad ora, secondo la Costituzione che abbiamo visto, quella del 1948, è eh, eletto dalle due Camere in sede che si chiama congiunta, insieme cioè, e insieme anche a un altro gruppo di persone che sono i eh, delegati delle Regioni. Nella Costituzione del 48 per eh, diventare Presidente della Repubblica, bisognava ottenere i due terzi della, di maggioranza dell'Assemblea. Se nessuno raggiungeva nei primi, nelle prime tre votazioni i due terzi, allora dalla quarta votazione era richiesta la maggioranza assoluta, che cos'è la maggioranza assoluta? Basta avere la metà dei voti più uno, cosa che negli ultimi anni si è vista non è tanto facile. Cosa prevede invece la nuova Costituzione, i nuovi articoli della Costituzione che cambiano in parte la soglia dei voti necessaria per diventare il capo dello Stato? Con la nuova Costituzione nelle prime tre votazioni chi diventerà capo dello Stato ha ancora bisogno di ricevere i due terzi dei voti dei componenti dell'Assemblea. Chi sono adesso, nel 2015, con questo disegno di legge, i componenti dell'Assemblea? Intanto i deputati della Camera e quindi i 630 eletti come deputati. Inoltre ci saranno i 100 senatori. Da questo conto, da questa assemblea, verranno invece esclusi i consiglieri regionali, i delegati regionali che fino ad oggi c'erano perché sono già rappresentati nel Senato. Torniamo alle votazioni. Dalla quarta votazione eh, la, i voti necessari per diventare Presidente della Repubblica scendono ai tre quinti dei componenti dell'assemblea e se ancora non si riesce ad ottenere nulla dalla settima votazione si passa ad aver bisogno soltanto per diventare presidente della repubblica dei tre quinti dei voti di chi è presente cioè dei votanti eh, quindi per fare un esempio se invece di tutti i deputati e di tutti i senatori ce ne sono meno si conterà calcolando anche che sono meno le persone che votano Ecco dunque quello che è stato previsto dal disegno di legge chiamato Boschi, perché Maria Elena Boschi è oggi il ministro per le riforme costituzionali.